ciao a tutti oggi prepareremo la confettura di prugne il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa Gli ingredienti sono prugne denocciolate zucchero semolato e il succo di un limone diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le prugne e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5 Prendiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo lo zucchero E il succo di limone e azioniamo il bimbi per 35 minuti temperatura varoma velocità 2 con il cestello al posto del misurino e in caso di tm6 il paraschizzi La confettura è pronta, trasferiamola subito in vasetti sterilizzati. Una volta riempiti i vasetti, chiuderli immediatamente, rigirarli sotto sopra e lasciarli raffreddare del tutto prima di rigirarli nuovamente. Confettura di prugne, grazie.